La delegazione FAI di Brindisi, la delegazione del Fondo Ambiente Italiano, presenta i risultati del censimento dei luoghi del cuore, giunto alla ottava edizione. Il censimento si è svolto nel 2016 da maggio a novembre ed è stata l'occasione per tante comunità italiane eh, di celebrare e di eh, portare l'attenzione, riflet i riflettori su alcuni beni a cui le comunità sono praticamente affezionati che magari possono versare in uno stato di abbandono e di degrado. Dobbiamo dire con grande soddisfazione che i risultati sono molto molto interessanti. Il tempietto di San Miserino a San Donaci ha um, raccimolato uh, 3.770 voti, ma soprattutto il dato più interessante è che la prima... Um, il primo bene in Italia ad essere stato, per numero di voti, ad essere stato ehm, votato nelle filiali delle agenzie dell di Intesa San Paolo. E questo significa un contributo certo di 5.000 euro a fronte naturalmente della presentazione di un progetto di tutela e valorizzazione. C'è anche la chiesa della Madonna e la Grotta a Ceglia che ha preso circa 1.800 voti, la chiesa della Madonna dei Grani a Francavilla che ha superato di poco, di un di voti, i 1.500. Questi beni, ora un po' più conosciuti, con il sostegno dei comitati con il sostegno delle, della delegazione nostra del provinciale del FAI e con l'interessamento degli enti comunali degli enti proprietari che può essere il comune, la provincia, la regione possono presentare una, una, una candidatura per un finanziamento da, da marzo fino a giugno e eh, naturalmente il contributo non è un contributo che cambia diciamo, le sorti di un luogo però eh, impone a tutti i protagonisti di stare insieme, cioè di lavorare insieme per finalizzare una proposta progettuale tesa naturalmente alla tutela e alla valorizzazione del bene e quindi naturalmente si spera che con l'aiuto degli enti pubblici, con la provincia, regione e comune, Uh, il comitato che è comunque un comitato spontaneo ma uh, fino adesso ha fatto ha svolto un ottimo lavoro e la delegazione si riesca a uh, ottenere, a candidare un progetto che anche se non dovesse essere finanziato dal FAI potrà essere naturalmente finanziato ad, altre, ad altri progetti, ad altri bandi, ad altri finanziamenti regionali europei che siano.